Hi, ciao, oggi vi andiamo a vedere alcuni ambienti dove troviamo gli oggetti, io cerco di fare uh, piano piano in modo che voi vedete dove si trovano, uh, vi avvio anche la musica così non vi, annoio, non vi annoio con la mia voce, dai, andiamo Ok, partiamo la stanza del destino normalmente si trova qua quanto è lungo così la pipa si trova qui normalmente ferro di cavallo lo mettono qua, vedi questi sono qua, ok, eccoli, la luna, normalmente o la mettono qua o se eccola. normalmente l'attaccano qua ma vedo che non c'è Quello il sacco di sale. Questa normalmente la mettono sul tavolo o sulla sedia, ma oggi forse per terra. Vabbè, andiamo all'altro che sarebbero le uova. Eccoli. Ah, ecco dov'è lei. E' qua. Il fungo normalmente lo mettono qua. Carte. Qua. Mortaio qua. Bicchiere d'acqua e qua. per spaccare le noce l'hanno messa qua vediamo dove hanno messo il drago a volte lo mettono sul muro come foto se no allora Eccolo, e la chiave, che normalmente è un po' difficile trovare, è qua sullo specchio, ecco. Abbiamo guadagnato questi, andiamo a vedere che modalità ci mettono adesso. Vi faccio fare lo stessa stanza nella modalità profili così vedete che hanno cambiato già i posti delle degli oggetti ecco per esempio questo è qua oh, il fantasma l'hanno messo qui macina caffè e qua portamonete monete qua su in alto la mano è qua e qui è la luna Questa è qui, la piuma hanno cambiato posto e l'hanno messa dove? Vediamo dove hanno messo la piuma. su, questa è la catena, questi sono qua, eccola, uova, il cucchiaio è messo sulla sedia nel retrofilo Cortello, il cortello, dove l'ha messo qua sulla sedia sempre a fianco il sacchetto della, del sale è qui nascosto e il guanto il guanto può essere vabbè questo è a terra vediamo dove è la farfalla eccola qua quando c'è questo movimento rosso della mela significa che gli oggetti sono dentro i tirelli questo è il drago qui, l'erghile l'hanno messa qui e abbiamo ancora la belta che è subito qua. Come avete un po' più chiaro come l'hanno di quando è in modalità notte o... Oh, ok. Adesso andiamo alla villa che sono questi sono posti dove vi danno più regali e sono leggermente più difficili e complicati da trovare le cose però piano piano quando vi abituate siete diventati più veloci a trovarli ecco questi i fiori qua la bambola Così. non è che conosco tutti i nomi a memoria L'anello di scatola è qui, regalo qui, fisarmonica, eh, ecco anche qui, vede, il bicchiere è nascosto dentro, la voce è di il profumo è qua, e questa bastone qua, chiocco sotto l'ombrello. su la trovate anche su questa scatola quando fatta in quella modalità questa è qui girasole la collana sull'albero qua il ventaglio a terra questi Sono qua la mela i chiavi a terra a volte li trovate dentro i tirelli ragazzi eh? questo quello il foglio ecco di fiori è qua questa l'abbiamo finita e mi faccio fare un altro giro sempre per vedere dove hanno cambiato gli oggetti ok no. adesso non raccolgo regali perché così non mi faccio perdere ancora in modalità in modalità abracadabra dovete cercare di ricordarvi i nomi delle cose ok giornali anche al contrario pacco fiori e qua bicchiere di vino perché non sto indovinando cos'è la prima, la è qua nell'angolo, la giro così, clarinetto, mannaccia, ok, clarinetto, la è qua, il fumo è qua questa volta e accendiamo a terra filo di pelle guarda dove è attaccato qua vicino alla ruota cofanetto cofanetto e qua germoglio e questo qua piccolo uh, scatola di anello scatola con anello uh, Il cappello, normalmente, quando è nel rosso, è sempre dentro questa tomba con la collana. Regalo, è qua. Chiara, è qua. Rosa, è qua. Stilla, ecco, guarda dov'è, vicino al muffin. E poi c'è la toppa. Va bene, ragazzi. Per questo video già siamo a posto. Nel prossimo video vi faccio vedere altri, eh, altri villi, come, come vengono scoperti e cosa trovate all'interno. Ciao, a presto.